Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer Ragazzi oggi vi spiego come trovare questo incantesimo dello stregone, quello là, quello grosso Eccolo qua E Adesso lo testeremo e poi vi spiego anche dove andare Vi faccio vedere una cosa Un attimo che si avvicina questo cavaliere Cioè quando usa il suo martello è una figata Veramente Morto il cavallo Ecco Un attimo che usa il suo martello No veramente è troppo bello quando usa il suo martello Mette KO i nemici Andiamo ragazzone andiamo Andiamo ragazzone Davvero è morto E eh, vabbè Vabbè, ragazzi, non ha usato il suo grande martello. a mette KO i nemici. Eh, ve lo dico, ve lo dico. Distordisce anche. Quindi, il posto dove recarvi è qui. Adesso vi ci porto. Ok, il posto è questo. Quindi dovete entrare in questa galera. Infatti, la galera eterna di Senna. Entrate qua dentro, sconfiggete il boss e vi darà questo incantesimo. Fatto, semplicissimo, non ci vuole niente. Quindi ragazzi spero tanto che questo video sia stato utilissimo, era solamente una piccola guida su come trovare questo incantesimo che è molto utilissimo per distrarre nemici, affrontarli da dietro e soprattutto usare il suo grande martello e metterli KO e anche stordirli. Quindi era solamente una semplice guida. Quindi grazie a tutti per questa visione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!